Salve a tutti siamo tornati dopo la pausa estiva ricominciano le trasmissioni sul canale twitch dell'associazione culturale l'open deal e ricominciamo con vampire telling che la nostra rubrica dedicata al mondo dei vampiri la masquerade e fateci un cenno se tutto quanto si sente e si vede regolarmente come ben sapete io non riuscirò probabilmente a mantenere per tutta quanta trasmissione l'occhio fisso in camera quindi non vi offendete se per caso mi distraggo, e guardo le mie colleghe in studio eh, questa sera siamo qui eh, con Alex Melluso e eh, con tutti voi per eh, scoprire che fine ha fatto il sabbat nella quinta edizione di Vampiri la Masquerade eh, uno dei punti più caldi, uno dei punti di discussione più accesi tra i fan del, di Vampiri era proprio che fine avesse fatto il sabbat come mai non c'erano ancora regole per giocare il sabbat tanto più che eh, nel tempo erano arrivate le regole per giocare la sombra, poi erano arrivate regole per giocare gli Zinisce, e quindi insomma eravamo tutti quanti orfani un po' di eh, una situazione un po' più chiara su eh, dove si trovasse la spada di Caino nella quinta edizione. La spada di Caino ha fatto un, um, un bel cammino dalla prima volta in cui è stata snodata. Nel, ne troviamo menzione, per la prima volta, eh, se non erro, in Chicago by Night, quando eh, si parla di un infiltrato della mano nera, viene presentato come un, um, un antagonista con humanità zero, che ha il compito di sostanzialmente indottrinare i giocatori, cercare cioè di ucciderli, di avverizzarli, oppure di spingere a averizzare altri anziani, e nella prima edizione... Uh, un po' quello che sappiamo del Sabbat è che è un gruppo di uh, persone malvagie intente a divorare l'anima e gli altri vampiri. Erano tempi in cui la ancora era qualcosa di misterioso. Uh, un, bel, un, un piccolo excursus su come è cambiata Aspire in questi anni ce l'ha fatto proprio Justin Achilli che ha sviluppato, la, è stato sviluppatore di vampiri, poi di Vampiri la e poi di Vampiri Requiem e è stato poi... Uh, Attualmente dirige sostanzialmente il reparto creativo della, della Paradox dedicato a uh, scriver di vampiri e ha sviluppato questo manuale. In un suo tweet di qualche mese fa uh, ci faceva proprio un piccolo excursus di come il concetto di Sabbath è cambiato in questi anni. Nella prima edizione parliamo di un culto della morte medievale, nella seconda uh, quando iniziano a uscire i, delle cose più dettagliate sul sabbat, eh, quelle poche informazioni che abbiamo vanno a, a configurare un mostro, un gruppo di mostri nascosti tra i mostri, quindi mostri di cui i vampiri stessi eh, devono avere paura. Nella eh, terza edizione, nel revised, il, invece, il sabbat diventa una struttura molto più definita, un po' quasi una sorta di riflesso oscuro, religioso e mistico della camarilla, nel V20 c'è cioè un'area così, un po', un po' statica, anche perché chiaramente il V20 è un'edizione neutral, diciamo, quindi deve essere accessibile agli appassionati di tutte quante le edizioni, quindi non ci sono grossi stravolgimenti. E infine arriviamo al V5, dove Justin Achille eh, ha come visione impostato, ma vorrei impostare il nuovo manuale, come eh, un culto della morte medievale nel momento di quella che... Questa è una cosa molto americana, il rapture. Ci sono dei culti protestanti fondamentalisti americani che eh, vivono nell'idea che in un certo momento eh, i prescelti verranno chiamati da Dio e portati in cielo. Questo è il momento del rapture, quando si, si, si avvera la profezia e i prescelti vengono chiamati. E quindi per Achille, Achille voleva scrivere questo manuale proprio con questa idea. Nel, nella quinta edizione il Sabbat ha visto tutte quante le sue profezie avverarsi e nel momento in cui... Eh, Insomma, bisogna fare qualcosa di fronte a tutto questo. Visualizziamo anche graficamente come è cambiato il sabato nel tempo. Queste sono le prime comparse del sabato come manuali. Sono la players e la storyteller's guide del the sabbath che sono uscite se non erro nel 92 nel 93 e davano le prime regole per giocare il sabbath si parlava chiaramente della somma degli zimisce venivano introdotte le loro discipline tipiche, venivano introdotti le antitribù eh, venivano introdotti la struttura del sabbath gli arcivescovi e quant'altro venivano introdotti anche i sentieri dell'illuminazione i vampiri del sabbath seguivano regole abbastanza diverse da quelle della camarilla perché per esempio non avevano eh, si presupponeva che non avessero umanità ma avessero soltanto i loro sentieri, ne venivano presentati parecchi, e eh, le loro le virtù di questi sentieri non erano la coscienza, e l'autocontrollo, ma erano sempre la crudeltà e l'istinto. Da qui, insomma, capiamo che i vampiri del sabato comunque non erano persone con cui andare a prendere un aperitivo, almeno se si voleva tornare a casa con una corna vertebrata a capare la schiena. Nella terza edizione, il sabato acquisisce un'identità molto più definita, ma anche molto più sfumata. Uh, emergono le fazioni, lealisti, moderati, ultraconservatori uh, di status quo, l'inquisizione uh, il rapporto con l'infernalismo che ha lasciato molto un po' sfumato nell'edizione precedente uh, viene invece messo in maniera mh, antagonistica i da una caccia agli in infernalisti anche se ne sono infestati anche se in termini di illuminazione tra l'altro acquisiscono uh, più sfumature Uh, anzitutto vabbè crudeltà viene, tras viene trasformata in conviction convinzione restano sempre inumani i vampiri del Sabbath, ma diventano un po meno mostri e un po più anti eroi e d'altra parte uh, se vampiri aveva iniziato la sua strada come in una sorta di, di cyberpunk horror in cui i giocatori erano tendenzialmente degli anarchici o comunque dei neonati che sfidavano uh, gli anziani della camarilla per sopravvivere con la revised, lo, il focus del gioco si sposta molto di più sul conflitto politico, sul conflitto tra sette, e il Sabbath diventa molto rapidamente la fazione più popolare, eh, tra, cioè, o meglio, non la più popolare, la Camarilla resta probabilmente la più giocata, ma diventa eh, comunque il principale antagonista e eh, il, il protagonista di molte storie. Come già lo siamo lasciato il sabato alla fine della Revised per capire a che, a che punto arriviamo adesso col V5, come diciamo, il V20 non cambia moltissimo. Uh, alla fine del Revised il Sabbath si era impegnato in una serie di crociate con cui era andato sostanzialmente alla conquista della costa, della costa ovest, della costa est degli Stati, est degli Stati Uniti. Uh, crociate nel senso più coreografico al termine, insomma, Voz, che camminano per le strade, poter, violazioni da Master e da go -go, ma ma marza-macelli, come diremmo qui a Fabriano, insomma. e Quindi tutto quanto molto eh, supereroi con le zanne, potremmo dire, molto film Marvel. Chiaramente in un ecosistema come quello eh, del, del V5, un ecosistema concettuale come quello del V5, questa cosa non poteva passare inosservata. E quindi, quel poco che noi sappiamo, che sapevamo sul sabbat all'inizio del V5, era che in questa atmosfera pre- o post-apocalittica, perché mescola un po' entrambe, entrambe le sensazioni, che ha la quinta edizione, eh, il sabbat si era diretto in Medio Oriente eh, perché riteneva, perché aveva sentito i segni del risveglio dell'antiloghiale, trascinato in quella che il manuale definiva molto sinteticamente, la guerra della guerra. Quindi, spostato un po' il sabbat dietro Dietro il sipario il, lo scenario era di nuovo Camarilla e anarchici centrico, ma tuttavia insomma, restava questo buco non, non irrilevante. Siamo venuti poi a sapere da Chicago by night che la Sombra, eh, di fronte alla rivelazione che gli antichi si stanno risvegliando, che il loro stesso antico probabilmente non è stato ucciso, come loro ritenevano, ehm, hanno deciso di defezionare e passare alla Camarilla, almeno alcuni di loro, eh, anche qui. Mh, su Chicago ci dicono che più o meno la metà ha, ha tradito, seguendo l'esame Noir, gli amici, gli amici della Notte, gli, la, cu la cupola di anziani che gestisce il cane, sono passati alla Camarilla in, in uno spettacolare tentativo di eh, colpo di Stato. Anche questo è uno sviluppo che eh, molti giocatori hanno, hanno contestato, ma che comunque sicuramente, come si può dire, mh, sconquassano un poco lo status quo. Diciamo che se devo, eh, io sono dell'idea che se devo fare una nuova edizione di un gioco e riproporre sostanzialmente la stessa situazione di prima con qualche piccola modifica alle regole non stiamo facendo una variazione stiamo facendo un errata al manuale precedente e quindi devo dire comunque ero molto curioso di vedere che cosa avrebbero fatto con questo manuale allora intanto io do il benvenuto sullo schermo al nostro ospite di stasera Alex melluso Alex melluso ha curato per Net games l'atterraggio in Italia dei vampiri la maschera della quinta edizione e questa sera ci accompagnerà in questa rapida visuale del nuovo manuale che è uscito in pdf pochi giorni fa e che nonostante il suo prezzo oltreggioso in pdf i, i vostri amici di Vampire Telling si sono accaparrati per avidità e per fare questa trasmissione. tra l'altro notizia bomba di oggi Net games ha annunciato con un un lag veramente minuscolo rispetto all'uscita del manuale in, in, in inglese. Che per Luca Comics il nuovo manuale del sabato arriverà tradotto in italiano e sarà acquistabile sia in fiera, ovviamente, ma anche nel, nei loro shop online in tutti i loro distributori. Yeah. Alex, benvenuto e buonasera. Buonasera a tutti. Perfetto, ti sentiamo. Fermo le voci di corridoio. Mi sentite? Sì, sì, sì. sì, sì. Nonostante, tu, nonostante Barovia, non riesco ad essere connesso. <ride> Strado Lonzarovic non, non ci fermerà. No, questo no, è il infatti. nostro sponsor, insomma. Eh no, eh, fin dei conti, parliamo di vampiri, quindi… <ride> In effetti sì. Confermo, ho parlato con i ragazzi di games proprio a Modena del, di questo manuale, ovviamente senza, senza scendere nei dettagli, chi sta seguendo la linea in questo momento è un amico e quindi stanno facendo un ottimo lavoro. Quindi non vedo l'ora di vedere il, il risultato finale, mi confermavano appunto che um, la traduzione è già stata fatta. Quindi molto figo, molto figo. Siamo proprio, dalle, siamo proprio nelle, anche la revisione, quindi già, già all'epoca di Modena c'era già stato fatto un buon lavoro dietro. E i, nomi, I nomi saranno interessanti, quindi poi andatevelo a spulciare perché ne vale davvero la pena. Bene, bene. Beh, questa sera, infatti, faremo un, un unpacking, un unboxing del PDF, un po', così, po poco, poco ortodosso, ma è quello che abbiamo in mano. E vi daremo, insomma, un, uno sguardo, un assaggio di quello che c'è nel manuale. E, di, um, e eh, commenteremo poi insieme le novità, insomma, sono sicuro che vi faranno, vi faranno e faranno discutere. E quindi, fuoco alle polveri, direi. Allora, il nostro manuale si presenta con una copertina molto, molto di impatto. Tac, eccola allora. qua. Come vedete, eh, c'è eh, il simbolo del Sabbat in bella evidenza e poco sotto un sottotitolo rivelatore, The Black Hand. Quindi, uh, il Sabbat è stato... La mano nera era una delle parti del Sabbat, il suo esercito d'élite. Già dalla copertina, eh, il buon Achilli ci fa sapere che eh, questo Sabbat è un sabbat che va alla guerra, è un sabbat di crociati che sta combattendo la battaglia della sua, della sua esistenza, insomma. E tra l'altro, Bonachilli, in un suo tweet con effetto cruciverba, ci aveva anche spoilerato che in copertina c'è una vecchia conoscenza che eh, tutti, tutti i fan del mondo Wandoi Tenetra conoscono e forse amano, cioè Lusita, il personaggio eh, signature character del clan da Sombra, questa guerriera ninja... Mh, a, a, Aragonese, anti tutto, del, anti tri, primo antitribù, poi anche anti antitribù, poi in mena di antiplano. Insomma, mh, avete presente la protagonista di Underworld? Ovviamente l'hanno copiata da lei, quindi ecco più o meno questo. Insomma, è lucida che eh, è ancora arcivescovo di Madrid, si dice, e che campeggia sulla copertina del nostro manuale Sabbat. E uh, sembra che non stia passando un, un buon quarto d'ora, sta urulando con dei segni, sulla, dei segni di sangue sulla sua fronte e ha diverse file di denti seghettati. Quindi, insomma, sicuramente cioè, insomma, partiamo con un impatto importante. Ma andiamo all'indice. Vediamo che cosa ci riserva questo manuale. Qui ovviamente ci sono tutti quanti quello che ci hanno lavorato. C'è un, uh, un bel fluff, di testo fluff di Vediamo la Table of Contents. Allora, si inizia ovviamente con una spiegazione di che cos'è il Sabbath, il classico capitolo introduttivo per il master che c'è nel manuale a White una spiegazione di che cos'è il sabbat, setting fire, che poi andremo a vedere. Poi si va nel... vedete quanto spazio è riservato ai sentieri di indominazione. Nel capitolo 2, Apostati di una chiesa crudele, troviamo da pagina 19 a pagina... 69. Ricordo male, in questa, prima in questa prima parte no, un po' meno. No, Però circa una quarantina di pagine ci sono dedicate ai sentieri, all'illuminazione, poi ci sono discipline. Il capitolo 3, Barne Brightley, in cui ci viene spiegato. Cosa significa? Ecco, questa è la cosa interessante, poi la vedremo, perché i, i sentieri di illuminazione ce ne sono presentati all'inizio, ma poi tornano in un intero capitolo dedicato soltanto a loro. Quindi vedete molto spazio dedicato ai sentieri di illuminazione, a queste modalità con cui i vampiri del Sabbath resettano la loro umanità e adottano nuovi punti di vista completamente alieni. Abbiamo un capitolo intero, ovviamente, dedicato alla guerra della il capitolo 4, The Gehenna War, e poi il capitolo 5, Storyteller Resources, Uh, scendi giù sir. eccoci qua, quindi vedete il capitolo 3 è dedicato interamente ai sentieri dell'illuminazione, vedete tra l'altro si apre con un, um, un, un incipit, uh, anche questo di peso, anatomia di un culto, di un culto della morte, il capitolo 4, eh, la guerra e la Genna, ci spiega che fine hanno fatto i vampiri del sabbath, in questo scorcio iniziale di V5, e poi il capitolo 5, il più lungo, eh, è quello dedicato alle Storyteller Resources, quindi a come tra usare il sabato all'interno delle proprie cronache. E qui, insomma, inizia il nostro viaggio. Eh, abbiamo visto più o meno com'è suddiviso il libro. Eh, possiamo adesso andare a dare un primo sguardo. Allora, io direi che eh, se ci puoi eh, portare a pagina 10 e 11, Sabbath Lexicon, qui possiamo dare uno sguardo al volo, vedete che eh, i termini che vediamo sono tutti molto familiari, insomma il Sabbath mantiene più o meno, ne, nelle sue fondamenta mantiene l'aspetto che aveva nelle edizioni precedenti, ci sono arcivescovi, ci sono vincoli, c'è il, il sentiero di illuminazione, quindi da questo punto di vista il Sabbath ci rimane ancora familiare. A pagina 11 vediamo già subito una bella immagine, scorri giù, serve per favore, che ci dà un po' il tono classico il caro vecchio tono del sabbat, quindi i, le, le povere shovel heads, le teste di Badile che eh, sono pronte a essere reclutate e scagliate eh, nella guerra eh, contro gli antediluviani. Allora cosa eh, andiamo adesso a pagina, direi, 14, 14 e 15. Queste sono le pagine in cui il nostro buon in cui ci viene rapidamente presentato il concetto del Sabbath. Che cosa sono i sabbath? Sono soldati nella guerra della Genna, sono una chiesa militante e sono uno un, uh, shattered domain, un, uh, quindi un dominio spezzato. Uh, Achille ci sta uh, chiaramente prima di, uh, di raccontarvelo, cioè siamo letto avidamente questo manuale, che, uh, ve lo riassumiamo per vostra comodità. Uh, cosa è successo al sabbath nella quinta edizione? Il ha, ehm, ha preso una bella botta all'inquisizione, e eh, soprattutto poi mh, è entrato in questa fase di zelo religioso fortissimo, in cui la, il risveglio, il presunto risveglio degli antiruviani, anche il richiamo, il beconing, è quello che porta gli antichi nel, nel Medio Oriente, ha eh, generato questa, mh, questa voglia di, di combattere. Tantissimi insomma, si sono diretti verso, verso est, e l'aspetto che ha il sabato oggi, è, non è più quello della setta che stava cercando di conquistare il Nord America ma è quello di eh, gruppi militanti di celle di eh, potremmo dire estremisti religiosi estremisti politici e religiosi che si sono lanciati al eh, alcuni verso la battaglia finale verso gli antiruviani altri che sono rimasti indietro e combattono la loro guerra tra eh, tra i domini e gli altri cainiti allora direi ser. Portaci ora, ah, eccoci qua, questo è stato già visto, portaci ora direi a pagina 23 e 24. Andiamo un attimo nel, eh, nel vivo dei eh, sentieri, ecco. Queste sono le pagine che il, primo, la, il secondo capitolo dedica ai sentieri di illuminazione, vediamo uno, il sentiero dei Catari. Eh, I sentieri ci vengono presentati su due pagine, inizialmente, c'è una introduzione molto semplice, cioè chiaramente un'immagine nel, classico stile, nel ormai classico stile V5, quindi un'immagine eh, fotorealistica, eh, una spiegazione eh, del, del sentiero con tre concetti, un po' come sottotitolo che ha come i soprannomi dei clan, e poi nella pagina successiva c'è una rapida spiegazione del sentiero. Come viene presentato il sentiero? C'è un testo in introduzione in cui ci viene detto quali sono le pratiche di questo sentiero, ci sono tre punti di, di etica, un po' se avete visto anche Caldo del Blagozzo, come vengono presentati i culti lì, quindi ci sono tre convinzioni, non uso questo termine a caso, una spiegazione, questo è interessante perché introduce poi il capitolo successivo, una spiegazione di come i seguaci di un culto agiscono all'interno di una cronaca. Qual è il loro ruolo all'interno di una cronaca, che cosa fanno questi seguaci. E poi delle discipline, delle discipline che sono particolarmente interessanti per i membri del culto e che vengono normalmente sviluppate. I culti, i, i sentieri che vengono presentati nel manuale sono uh, il sentiero di Caino, il sentiero dei Catari, il sentiero della morte e dell'anima, il sentiero del potere della voce interiore e il sentiero del sole, che si trova a pagina 29. Se puoi fare un salto lì, parliamo un attimo di questo perché lo trovo particolarmente interessante. Uh, piccolo recap, intanto, degli altri: il sentiero della notte e quello della sombra è stato. Inserito all'interno del sentiero dei Catari, e la trovo anche una scelta sensata, visto come molte similitudini, questo concetto un po' dei diavoli che andavano a tentare i, i fedeli. Il sentiero della metamorfosi è stato invece eh, inserito, sostanzialmente, all'interno della morte e dell'anima. Anche questa la trovo una scelta interessante, toglie forse un po' di unicità di Zimisce, ma eh, mi riporta a quei brandelli di l'orro un po' ignota che stavano segnati ai manuali. Mi ricordo il vecchio Clambuc dei Cappadoci che eh, c'era proprio un piccolo, un piccolo pezzo in cui si parlava dei rapporti tra eh, gli zimisci e i cappadoci, i loro studi sulla morte, e quanto i cappadoci con, no, con, con il loro modo di rapportarsi ai morti avessero poi influenzato l'etica del sabbat, dalle teste di Badile appunto al sentire la morte dell'anima. Quindi questo è una, come si può dire, un retcon, un tie-in che trovo molto carino. Uh, altri sentieri, il sentiero di Lilith, il sentiero dell'onorevole Accordo e il sentiero della Bestia, vengono definiti più avanti Forsaken, sentieri rinnegati, Viene spiegato che i loro aderenti o hanno lasciato il sabato, non sono stati considerati abbastanza forti, insomma, per reggere uh, la guerra e la Genna, d'altra parte poi abbiamo anche visto che il sentiero di Lilith in realtà si è sparso ampiamente nella Camerilla, soprattutto dagli anarchici, poi in Chicago e Night ha moltissimo spazio, e poi c'è un nuovo sentiero, il sentiero del Sole, il sentiero del sole uh, è, uh, lo trovo interessante perché, come segue un po' il trend della quinta edizione di dare molto spazio ai, uh, ai sangue debole, uh, è un sentiero pensato per i sangue debole, per dei sangue debole suprematisti. Questa è una cosa che noi abbiamo inserito nell'ARP della FAB, due anni fa, quindi dei, dei sangue debole convinti di essere il prossimo stadio dell'evoluzione. Il prossimo stato è evoluzione vampirica, il prossimo stato è evoluzione umana e quindi sostanzialmente che cosa fanno? dicono, sapete, noi, se noi non abbiamo clan, non abbiamo debolezze, eh, siamo i più lontani dalla maledizione degli antiluviani, siamo esseri superiori. Quindi lo trovo un concetto, un concetto divertente con cui giocare. Chiaramente questo potrebbe, eh, viene spiegato, che è una cosa che può sia attirare membri del Sabbat, che vedono questi sangue deboli come se fossero una rivelazione, ma anche può essere considerato un'eresia, insomma, giustamente, e quindi ci introduce un altro elemento interessante di scontro all'interno delle cronache. Uh, allora, vediamo un po'. Dove possiamo andare adesso? Allora, allora, allora. Ah, ecco qua, sì. Il... Arrivati a pagina 33, vediamo una cosetta. Vedete che c'è un... Il titolo della sezione si chiama The Killing Time, Antagonist. Ecco, diciamo subito... Che linea ha scelto Achille per questo manuale? Ed è una linea molto chiara e molto netta. Lui ce l'aveva già anticipata, molti pensavano che non sarebbe stata così netta, ma in realtà lui la conferma e la ribadisce. Achille ci dice, non in questo pezzo, ma prima, ce cioè lo dice proprio, penso, nella seconda pagina, che questo manuale non è pensato per dei personaggi giocanti, è pensato per degli antagonisti da eh, utilizzare nelle vostre storie e con cui i vostri personaggi si possono scontrare. All'interno di questo manuale sono presentate diverse opzioni, diversi poteri, diverse situazioni, ma Achilli e il suo team di scrittori ribadiscono che eh, in questa edizione, insomma, almeno per la loro visione, poi ci dicono anche che sanno, insomma, che molti useranno il manuale da giocare, ma ci ripetono che a loro avviso l'impatto più interessante che può avere il è quello di far confrontare i, uh, i vostri personaggi con la loro mostruosità e quindi di essere antagonisti. E da qui, infatti, il nostro manuale prosegue, mm, puoi andare pure a pagina 34, pagina successiva, uh, spiegandoci come rendere i Sabbath degli antagonisti interessanti. E lo fa secondo me. Dopo poi sentiremo cosa ne pensa Alex, con scelta molto interessante, che è quella: proprio eh, il nuovo Sabbath è centrato su due cose. Il branco e i sentieri, questo non è una grande novità, ma qui diventano proprio degli elementi chiave portanti della storia. Uh, i, uh, I sentieri, i membri di un sentiero vengono eh, analizzati nelle funzioni che possono avere all'interno del sabbat, all'interno di un branco e nella vita quotidiana notturna. Quindi un membro del sentiero di Caino, in questo caso, per esempio, potrebbe avere un ruolo di avanguardia, potrebbe essere attivo eh, in un assedio, potrebbe essere un capo politico, potrebbe essere, qui ci viene spiegato anche che rapporto ha con i gul e così avanti per un'altra trentina di pagine. Ciascuno dei sentieri dell'illuminazione viene analizzato con grande dovizia e dettagli e ci viene spiegato esattamente che ruolo ha il sentiero nella vita di un personaggio, nella vita notturna quotidiana di un personaggio o di un antagonista per essere più precisi, e ci viene spiegato in che modo questi sentieri possono essere utilizzati per costruire la società del sabbat, ci viene spiegato proprio che ruolo hanno gli aderenti di ogni sentiero all'interno della, della, della macchina quotidiana operativa del sabbat eh, questo è un livello di approfondimento molto interessante che prima non era mai stato sviluppato in quest'ottica, diciamo eh, i sentieri venivano presentati in ottica così molto un po' più di ricerca individuale potremmo dire qui invece li vediamo proprio come il pilastro, ciò che tiene assieme eh, i resti del sabbat e gli dà proprio un ruolo molto attivo, molto interessante allora, a pagina eh, 44 al volo most vi mostro Uh, due uh, delle creazioni orribili del sabbat perché ovviamente non possono mancare i mostri in una cronaca di Sabbath. Uh, il Sabbath ci, uh, ci riserva i classici fratelli di sangue um, che, i classici ghoul eh, che si fondono tra loro per diventare un orribile mostro torraggiante ma anche qualche piccola innovazione per esempio ci uh, presenta degli Uh, unbearded, cioè eh, dà proprio un ruolo meccanico diverso alle teste e da questi vampiri che si li svegliano sostanzialmente bestie e eh, divorano tutto quello che c'è attorno a loro e poi anche gli eh, Shackled, questa è un'altra cosa molto, molto creepy, molto carina, che sono dei ghoul o dei mortali eh, che vengono mm. mh, sostanzialmente caricati di fantasmi vengono utilizzati come, come ancore da una massa di fantasmi e vengono scagliati come queste bombe piene di spettri arrabbiatissimi in mezzo agli avversari quindi vi suggerisce il manuale anche una serie di opzioni simpatiche insomma, per terrorizzare i vostri avversari. Da pagina 47 ci sono le, le nuove discipline, ce ne sono alcune molto interessanti per esempio c'è un potere di, eh, di proteiforme che eh, permette di assorbire praticamente dentro di sé um, i cadaveri che si trovano nei dintorni e, uh, e smaltirli, piuttosto che c'è un potere di ottemperamento, uh, di, di oblio, scusate, uh, in cui si salta dentro un'ombra, eh, si fa cadere qualcuno dentro un'ombra, lo si fa si attraversare fa l'abisso terrorizzandolo e lo si fa saltare fuori dall'altra parte, quindi è un potere, è un potere trappola, è un perfetto potere trappola, alcuni rituali di tamaturgia, alcuni rituali di oblio. E anche dei nuovi poteri di alchimia dei sangue debole. Ci viene spiegato da pagina 56. Quali sono i rite del sabato? Anche qui nessuna, nessuna sorpresa, torna sostanzialmente la cara vecchia distinzione tra autoritas e ignobilis rite. Purtroppo la White Wolf neanche nella quinta edizione si rassegna a usare correttamente il latino, eh, e quindi tuttora abbiamo questi ignobili termini per definire ignobilis e gli autoritas rite, ma insomma ci sono i cari vecchi rituali che vengono praticati dal sabato. e ci viene spiegato anche qui. Non solo come, eh, come funzionano, qual è il loro ruolo nella società del Sabbat, ma anche come ciascuno di questi rituali può essere il gancio per una storia. Ehm, ah, una cosa da notare. Diversamente da, eh, come vedete anche nel layout, diversamente dal manuale della Camarilla e dal manuale degli anarchici, che in questo erano stati molto influenzati dagli ultimi manuali di Requiem, da Secrets of the Covenants o dai Clanbook, ehm, quei manuali erano scritti... Uh, con un tono uh, in game erano diversi personaggi non giocanti che raccontavano le sette e vi spiegavano cosa succedeva affascinante uh, anche perché poi questo veniva reso anche con uh, una, una grafica diversa per ogni personaggio c'era cioè chi aveva i suoi post-it chi aveva la pagina di diario chi aveva la pergamena però chiaramente un po' difficile da seguire per molti anche difficile da utilizzare nel senso che poi tutti questi spunti non avevano la chiara spiegazione diciamo Achille invece in questo manuale torna a um, un format tradizionale, un manuale scritto da master per i master, viene spiegato tutto quanto in maniera molto chiara, e tutto quanto focalizzato sul fornire, eh, sul fornire ganci, sul fornire spunti. Uh, impaginato nelle classiche due colonne, anche questo il V5, uh, tutto quanto è uh, questo manuale molto utilitaristico, molto utility. Il suo scopo è aiutare i giocatori, anzi i master, perché si rivolge in prima istanza ai master, a creare le loro storie riguardo al Sabbat. Devo dire che gli artwork sono davvero molto belli, ve ne faccio vedere un altro... Adesso cerchiamo, vediamo qualcosa di... Ah, ecco, anche questo è un manuale... Eh, eh, pagina 71. Vedete, questo stile così un po' allucinato. Questo è Mark Kelly, eh, che, eh, che firma queste tavole particolarmente di impatto. Da, nel manuale c'è anche un lavoro del nostro Mirko Failoni, uno degli illustratori italiani eh, del, più noti nel settore gioco di ruolo. Eh, un altro bel successo per, per l'Italia ludica. Eh, nel capitolo 3... Siamo... Uh, ecco, nel capitolo 3, a pagina 75, ci viene spiegato un ulteriore sviluppo del sabbat molto interessante. Gli antitribù, ricorderete che in questo manuale, sabbat revised, ciascuno dei clan degli antitribù aveva la sua paginetta. Ecco, qui ci sono i nosferatu. Eh, no, gli che vabbè, ok, insomma, sono i Pander, che erano i Vili, che santi clan e così via. Ciascuno dei 13 clan anzi, degli 11 clan tolti le sombra in Zinisha, che erano i titolari, eh, aveva la sua, il suo antitribù, il suo riflesso oscuro all'interno del Sabbat. Eh, tra l'altro, anche qui, adesso piccole chicche un po' insulse, eh, una cosa che mi ha sempre affascinato è il modo in cui è cambi era cambiata nel tempo la descrizione dei eventi antitribù, perché se voi andate a vedere, nel, in questo manuale, i primi eventi antitribù avevano Auspex, mi sembra, il posto ascendente e, ed erano sostanzialmente d'aria, non so se vi ricordate il cartone di MTV, di MTV. Erano, erano dei nerd che, erano, che davano sempre contro a tutto, e vestiti così un po' punk street ed erano degli insopportabili, so tutto io, che, eh, che facevano un po' il grillo parlante del sabbat. Eh, invece in questa edizione Revised di Eventi Revise, Anticlan hanno una pro, una, cambiavano completamente, diventavano i, gli eredi dell'antica tradizione cavalleresca del clan e insomma se vi ricordate Daria con il suo giubbotto verde e i suoi occhialoni qui invece il, um, eccolo qua questo era un ventro antitribù della terza edizione quindi era un tizio con una spalla a due mani che roteava sopra la testa uh, Achille in questa nella quinta edizione evita questa um, evita di impelagarsi in queste descrizioni grafiche perché ha un'idea a mio avviso anche questa molto interessante il sabato soprattutto nel momento in cui viene tradito dalla sombra e eh, sostanzialmente un po' anche abbandonato dagli zimisce che non lo vedono più come particolarmente utile eh, rigetta completamente la nozione di clan perché dice, scusate, noi siamo fedeli a Caino Caino è il fondatore di tutti i vampiri Caino non aveva un clan gli antiluviani sono coloro che l'hanno tradito che lui ha maledetto e che vogliono ucciderci tutti quindi mandare avanti questo discorso del clan che cos'è? è continuare a restare asserviti agli antichi. E quindi nel manuale ci viene presentato il concetto del fatto che il Sabbath cerca attivamente di eliminare il concetto di clan, e chiaramente anche qui il Sabbat è rappresentato come una setta, vera e propria, non nel senso di setta di vampiri, ma nel senso di setta del mondo reale, quindi qualcosa che istruge a tua individualità. E il concetto di anti-tribù, che in questa edizione il Sabbat estende anche la somma e gli zimisce, perché considera il clan principale dei traditori, diventa la chiaia volta tutto quanto il Sabbat. Quindi una setta che, che cosa fa? prende la vostra umanità, la distrugge, la sostituisce con dei sentieri umani prende il vostro lignaggio di sangue, lo distrugge, lo sostituisce con la fedeltà al branco e eh, al vinculum e eh, vi trasforma in un esercito in guerra contro, il, contro gli altri luviani allora, direi, facciamo rapidamente un, um, un salto uh, sulla guerra della Ghenna che si trova, si trova, si trova, si trova Eccoci, pagina 92, anzi scusa, 96. Ok, qui possiamo scendere rapidamente e facciamo una carrellata perché qui ci viene mostrato il sabbat nella, uh, nella guerra della Gaenna con un po' di excursus sulle sue situazioni si parla della città del Messico uh, ci viene fatto capire che è stata conquistata ma piena di trappole, ci, si parla del Brasile della guerra appunto tra i sangue deboli suprematisti e i sabbat vecchio stampo che non si capiscono, che si riproducono C'è cioè, anche questo spettacolo così un po' angoscioso di queste sangue debole che uh, si impadroniscono di piccoli villaggi trasformati trasformati in colonie, di loro vampiri della sedicesima generazione, quindi eh, tutto quanto molto horror, insomma viene descritta la guerra della Ghenna. La guerra della Ghenna qui viene descritta mh, come chiaramente qualcosa che succede in, molto nel Medio Oriente, perché il posto in cui Matosalembe e Antigliani molti di loro sono stati abbracciati, ma eh, viene anche estesa, si parla di Russia, si parla di Sud America, si parla di Africa, si parla un po' insomma di tutta quanta la culla della civiltà e dei luoghi più antichi e meno percorsi dal... Dal, dall'urbanizzazione e dalla uh, civiltà globalizzata e uh, analogica e digitale. Uh, su questa uh, immagine veramente figa, che questa è un di Marco Kelly, si apre poi l'ultimo capitolo che è quello dei Storyteller Resources, un lungo, uh, un lungo insieme di consigli con cui Achille in maniera molto operativa, veramente ci aiuta a immaginarci delle possibili cronache del sabato a partire a tutti quanti i vari elementi che si possono utilizzare. E per esempio, un elemento che ci viene suggerito so, è la disumanità, eh, lo scontro con la seconda inquisizione, triangoli di conflitto, quindi Camarilla-Sabbat anarchici, Camarilla-Anarchici- Camarilla-Sabbat-Inquisizione e così via, piuttosto che ehm, con usare eh, la caccia del branco come un elemento, oppure il, il fatto che anche qui i Sabbath tendono a vivere tutti quanti insieme in rifugi di fortuna, cioè, veramente, Achilli va molto nel dettaglio della vita quotidiana e eh, ci aiuta veramente a costruire una, una campagna Sabbath, improntata sul Sabbath, che dia un impatto psicologico e tematico molto forte. Il tutto si conclude con l'elemento tematico gli anti eroiani ovviamente, e ci consiglia anche qui come portare questo classico elemento apocalittico, misterioso, eh, all'interno di una cronaca. E il manuale si conclude a pagina 127, poi c'è un indice. Il primo commento che mi sento di fare è che, eh, per quanto mi piaccia questo manuale, è oltraggiosamente corto. <ride> avrebbe potuto tranquillamente arrivare a 200, a 200 pagine e, eh, e diciamo anche che eh, questo avrebbe giustificato un po' di più il suo prezzo in PDF. Fortunatamente, eh, Need Games arriverà appunto a breve con il manuale a 35 euro, PDF incluso, quindi devo dire un ottimo prezzo e un'ottima offerta eccoci qua così si conclude il nostro unboxing del manuale Sabbath. direi che passo la parola al mio pazientissimo sparring partner alex melluso e apriamo il dibattito the floor is yours alex tu che hai seguito fin da subito eh, insomma lo sviluppo di questa edizione che si è insomma ecco rapportato con eh, tutto il processo creativo che ha portato poi alla nascita della nuova edizione eh, questo è il uno dei, nei primi libri un po' devianti, diciamo, dalla linea, no? Perché ci riporta indietro, a un certo punto di vista, un elemento che è diventato molto forte nelle edizioni precedenti, era molto richiesto dalla fan base, ma lo fa prendendo una posizione forte, insomma. Cioè, all'inizio proprio del, del manuale, a chi decide questo manuale, è pensato per i master, non per i giocatori. Qual è, a, a, al termine di questo excursus di 130 pagine sul soggetto, qual è la tua opinione in merito? Come Anzitutto così. A pelle. cosa ne pensi di questo manuale? Cosa di, cos di, cos di giusto e cosa che gli manca? Allora, mh, diciamo che eh, già tempo fa, quando avevo saputo del, dell'uscita, uh, ho degli amici che appena è girata la copertina, me l'hanno passata e appena l'ho visto ho esclamato... Diverse parole, alcune ripetibili, <ride> altre no. Eh, come, come, come molti sanno, amo questa edizione, o forse l'ho amata, questa edizione, molto. Eh, piano piano sto incominciando a farmi delle domande sulla strada che sta percorrendo, e avevo detto, mh, quando mi è stato possibile pubblicare la copertina, che questo manuale, secondo me, sarebbe stato uno spartiacque molto forte, tra quella che poteva essere la tendenza della nuova produzione V5 e quella che invece mi sembrava una tendenza giusta, più di marketing però, che invece è quella che sta prendendo. E diciamo che vedo sposata più questa seconda filosofia nel manuale. Era un manuale voluto dalla fanbase, è un manuale che strizza troppo l'occhio alla fanbase per essere credibile e funzionale. Sarò, sarò sincero perché la, come dire, quelle due righe a pagina 6 che dicono: due righe a pagina 6 che dicono che questa cosa, non, che questa cosa ormai lo chiamo questa cosa, che è il sabato non è giocabile eh, dai giocatori. Poi, però, ti fa una spada lunghissima sui sentieri, ti mette addirittura i poteri. Sono tutti elementi che vanno in contrasto perché è vero che da un lato, cioè diciamo che tu dici 130 pagine, siccome è lungo, eh, l'unboxing hai, hai toccato tanti punti, quindi adesso andare a ripescare tutti magari sarà un po' complesso, cerco di, di essere un sì, po' sì. generalista, non me ne vogliate, poi se vogliamo si può scendere qua e là nei dettagli. La sensazione che ho è che 130 pagine siano state più che sufficienti in realtà, perché se devi dare uno strumento Forse addirittura in alcuni punti ce ne sono troppi. Se vogliamo dire che Camarilla e Anarchici sono due manuali che hanno eh, toppato in qualche modo nella loro comunicazione ai, ai giocatori e agli storyteller, quella formula eh, colloquiale in game eh, che voleva servire come dire, a creare un trade union tra tutti i giocatori al tavolo, che siano essi narratori o personaggi, in questo manuale toppa nell'altra direzione, secondo me. Cioè la sensazione è che ci sia talmente tanto materiale tecnico all'interno da risultare estremamente sterile. Le idee ci sono, ci sono delle idee molto buone. La mia sensazione, la mia sensazione è che o si ha un buon occhio critico nella lettura di questo manuale, o questa roba qua diventerà come il badile di quella bellissima immagine sulla quale ci hai, ci hai fatto soffermare e che diventa inevitabilmente un'arma un di distruzione di cronache, più che massa. Eh, perché appunto estrapolare come giocare il sabato da questo manuale in V5 credo che sia molto difficile. Hai toccato dei punti interessanti, le convinzioni la parte in Chronicle, eh, come, gestirla, um, come gestirla dal punto di vista del narratore. Il problema è proprio questo. È tutto materiale che sta estremamente sopra il tavolo. Cosa vuol dire, in termini meccanici, quella roba? In effetti questa parte non è stata toccata. Quindi non, un, non ci sono realmente gli strumenti per poterla giocare, è, una, è un ammiccare fortissimo ed è un ammiccare che peraltro parla di cose che nel manuale base non ci sono. Cos'è la Ghenna? Chi è che la combatte la Ghenna? Cosa sta succedendo a Est? Perché il Sabat? Chi se ne frega che il sabato è andato a Est? Est a fare che? Non lo sa, non lo sa nessuno. A combattere la Ghenna. La Gen non viene trattata da nessuna parte. Se ne parla qui, per la prima volta, in maniera un po' esaustiva. E io, giocatore che gioco il mio do, tredicesima generazione nella mia cronaca a Casal Pusterlengo by Night, ma me, della Ghenna, ma che me ne fre dovrebbe fregare. Prendo il manuale del sabato e penso, ah, fantastico, questi sono i cattivi. Scusate, eh, sono un po' informazioni in a ruota libera, però sto cercando appunto di ripercorrere il concetto in generale. Il manuale, molto iconoclasta non è una questione di essere iconoclasta cerco di essere coerente Il manuale base mi dice che gioco i mostri poi mi tiri fuori un manuale e mi dici questi sono i mostri e allora io fino al prima cosa stavo giocando? Cioè, la gente che gioca a vampiri con me di solito viene al tavolo e dice io voglio giocare l'estate. va bene, peccato per te c'è molto di meglio da giocare ma può essere una, una soluzione <ride> D'accordo. Adesso mi esce un manuale dove mi viene detto che l'estate è, è il buono. Beh, confrontato cioè, a quelli di ci... 30 Days of Night, sì. quantomeno meno se la cava un po' meglio. Eh, ma questo, diciamo che... vuol dire questo che in già... effetti è un po' un, un ritorno anche, no, all'idea dei mostri, armati dei mostri. Qualcosa che fa, dovrebbe far paura perfino ai mostri. Questo vuol dire che il tuo mostro non è un mostro. Cioè, perché... È sempre una questione è sempre una questione di teatro della mente, mm. è, è un'escalation. Stai facendo un'escalation, come dire, perdonatemi il parallelismo. So che siamo in un ambiente dove quello che sto per pronunciare è più o meno come dire una garage, me ne rendo conto. Però il, il concetto è se io sto giocando il paladino in DD e poi arriva uno che è più paladino di me, mi si scioglie il cervello, cioè cosa stavo giocando fino a un istante prima. Se, fi se fino a quel momento io ero il buono della compagnia, arriva uno e il master mi dice questo è più buono, e allora o io ero il fesso, oppure non ci siamo. Da questo punto di vista, secondo me, il manuale non ha preso il centro. C'è tantissimo materiale interessante, questo sì, c'è tantissimo, tantissimo da poter prendere da questo manuale, tant'è che ci giocherò una campagna la voglio, far, la voglio provare una cronaca su questa roba qua c'è tantissimo da dire c'è tantissimo da discutere ma cavoli il lavoro di pulizia che devi fare per non cadere in tutte le trappole se vuoi anche un po' classiche di vampiri questo, in questo secondo me il manuale ha delle come dire ha delle, delle degli scivoloni o meglio, non lo so, conoscendo Achilli non di persona, ma nel, nel, nei suoi prodotti, ci sono è evidente il lavoro che sta facendo, forse per noi addetti ai lavori, sta tornando indietro. Ecco perché lo vi... vivevo questo manuale come uno spartiacque e purtroppo mi dà questa conferma. Sta tornando indietro e lo abbiamo visto. La grafica è quella di V5. Non ne sono così sicuro. Ci sono molte più citazioni di quante ce n'erano negli altri manuali. Eh, ci sono riferimenti ad elementi che in V5 si era detto non sarebbero più stati presenti. Abbiamo detto che non ci sono antidiluviani. E in due prodotti, due di Paradox, prima mi metti una quarta generazione e poi mi spiega addirittura come potrei giocarne altre nella mia, nella mia, nella mia cronaca. Ecco, questo Significa... in è interessante nel senso, ecco, Fall of London, sicuramente la caduta di Londra è un manuale. L'unico manuale fatto da Modifius è quello meno un 5 in assoluto. Insomma, la trama è: siete delle ancille al servizio di una tutela di quarta generazione che deve riguadagnare il suo potere. Poi, per carità, anche una bella storia sì, sì. ben articolata, però, sicuramente in un'edizione un che un manuale prima aveva esordito dicendo sì, è pieno di sangue per tutto dappertutto. È stata effettivamente una, una botta non da poco. Siamo qui, concettuale. siamo qui. Siamo qui a parlare di Sabbath. per cui non parliamo di Fall of London più di quanto se ne è già dovuto parlare. <ride> Troppo, ragazzi. Quella roba lì è un'avventura di DD, eh, un que questo è in effetti è un bel ritorno roba. al passato eh, que a quei bellissimi moduli di prima edizione: tipo di Aleri o di Avaleri in Mexico che erano dei dungeon crawl per anarchici che andavano a caccia solenne da succhiare. No, mi sembra di capire insomma che per te c'è anche troppo sabbat a un certo punto di vista in questa edizione mentre a mio avviso no. io sono dell'opinione forse inversa cioè che un po più di sabbat almeno in questo manuale o in generale per come stavo presentato fino adesso non, non, non, non avrebbe guastato comunque. penso che abbia ancora un po il, fa... il suo spazio tematico ti faccio una domanda sì? scusami eh, ti faccio una domanda vale. perché il clan ventro ha una spada questo, eh, io su questo ho una teoria perché il clan Ventro è una spada. Eh, Ragazzi, c'è scritto nel manuale base. La spada di Caino è nel, manuale, è nel, è nel clan Ventro, punto. Sì, perché i Ventro sono signori della guerra e eh, signori, eh, cioè sono re e, re e signori degli di, di, di, di ambiti. No, la so, spada ogni di Caino, cos'è la spada di Caino? È l'altro modo in cui veniva chiamato il Sabbath. perché sì, questo certo. Sabbath si chiama The Black End perché il sabbat a cui voi vi state riferendo c'è già nel manuale base questo è vero. questa roba qui è un'altra roba questa roba qui non è non è questo non è questo giusta, giusta osservazione okay. anche perché in effetti tutta quanta se uno si va a guardare ad esempio carta del badozzo lo stesso manuale base quando parla dei culti anche Manuela Camarilla, quando parla di culti, ci sono tanti elementi della cultura del Sabbat, quale appunto so la, la chiesa di Caino, fondamentalmente è un, è un pezzo di Sabbat che si stacca e diventa, una, una, e diventa la sua chiesa, piuttosto che il culto di Lidl, che prima si trovava proprio nel Sabbat, che sono in qualche modo probabilmente fuoriusciti dalla setta nel momento in cui la setta è andata ad autodistruggersi in questa guerra senza quartiere del Medio Oriente, nel momento in cui la, il Sabbat è diventato la mano nera, cioè il suo esercito. Di, di terroristi e, sono, e hanno portato questi pezzi di cultura sabbath all'interno di altre sette. questo è un elemento che secondo me è molto interessante la quinta edizione soffre un po probabilmente del fatto che mh, questa almeno questo è il mio punto di vista questa edizione a tratti eh, cerca di essere molto eh, amichevole per chi non ha mai giocato e non si vuole sorbire tonnellate di metaplot giustamente in altri, però magari dà per scontate delle cose che eh, senza una visuale un po' sul Metaplot, un po' si possono perdere. Questo diciamo che a volte può sembrare troppo informativa per i nuovi, a volte può sembrare invece troppo scarna per i vecchi. A me piace così, eh, anche perché poi, appunto, mi piace seguire un po' le tracce del meta, l'avete visto, l'avete capito, insomma, in queste, in queste puntate che registriamo, mi piace seguire un po' le tracce del meta, proprio come se fossero i fagioli del, nel bosco, eh, o le bricioline di pane nel bosco, eh, però sì, credo che, insomma, ancora un po' si stia, si stia tarando il, il livello di, eh, come si può dire, infodumping, il livello di... perché stasera ho tutti questi termini in inglesi, non lo so, mio Dio. Eh, comunque il livello di informazioni che vengono date in pasta ai giocatori penso ancora un po' lo stimo tarando a... A... in casa Paradox. Credo che questa in realtà sia la parte più difficile sulla quale stanno lavorando. Sì. Eh, ma per un motivo molto semplice. E faccio sempre un parallelismo con il benchmark di mercato, indipendentemente da come vanno i Kickstarter, cioè edi D&D sì. se ne frega del metaplot. Sì. E anche il manuale di V5 ti spiega che te ne puoi infischiare del metaplot. Sì, da questo punto di vista Quindi, in effetti, so, si, si avvicina abbastanza forse la, la strategia che sta cercando di seguire la quinta lezione, un po'. Cerca, cerca di seguire un po' quella della quinta edizione di D&D ma cerca di fare qualcosa che, cerca di fare qualcosa che i giochi moderni fanno e Vampiri ha perso da tempo questo mm. è il punto secondo me interessante Vampiri diceva quando uscì nel 91 questo non è D&D sì. e lo abbiamo ringraziato per questo ha cercato certo. di dare una svolta al mercato oggi il mercato quello che ti dice è se prendi un gioco, gioca quello che il gioco ti chiede di giocare. E quello che ti chiede di giocare la quinta edizione è una cosa molto specifica, molto diversa da quella, per esempio, di V20. Se vogliamo, più vicina a quella della seconda edizione. Sì. Questo è un po' il... il Tra senso, la prima e la seconda. La, la, la seconda piena era quella di BTC, che of the Black Hand, di cui parlavamo prima iniziare, quindi era molto palco diciamo però sì, vuole riportarci a quello spirito certo. litolo, proprio in cui il mondo certo, era certo. ancora un po' ignoto insomma davanti a noi e eh, lo sconto principale era quello tra i personaggi e la loro bestia interiore. che era appunto, che è appunto il fulcro della quinta edizione in quest'ottica questo manuale così parliamo di questo senza perderci troppo in questo secondo me c'è ciccia sufficiente a fare questa discussione perché se il termine deve essere io sto giocando il mio personaggio che ha la sua umanità come si scontra una persona che deve trovare anzi una creatura, un'entità che deve trovare un equilibrio tra quello che dice e quello che cioè tra quello che prova e quello che fa con qualcuno che invece ha una totale piattezza un abbattimento totale tra quello che pensa e tra quello che prova e quello che fa che è un po' la differenza sì. sarò veramente banale ma è sempre quella che è la differenza tra Luke Skywalker e Anakin Skywalker questo è un po' il Anakin Darth Vader dico Anakin tutti quanti si ricordano un riccioluto arrabbiato no. parlo <ride> sì. di quello vestito di nero questo è il punto l'assenza di compassione fa il cavaliere nero non il cattivo sì. e questa è la problematica secondo me di lettura di questo manuale perché se tutti prendono questo manuale come il posto in cui possono trovare i cattivi, qui non troverete cattivi, perché per quanto sia affascinante, per quanto possa essere, quindi forse il fatto di avere 41 anni, poi il sabato mi è passato oltre, insomma, a 17 mi divertivo, a 25 mi divertivo, ora a 41 a fare sabbat mi diverto meno. Cioè mi divertirei meno, posso capire la goliardia, tutto quello che volete, ma sostanzialmente è un personaggio che non ha una crescita, che non ha possibilità di sviluppo. Cioè ha un ideale, quello è il suo obiettivo e lo otterrà, perché è facile. Ecco, se dovessimo parafrasare, il sabato non è migliore, è solo più facile. Questo è un po' il punto. E questo non vuol dire che non possa essere divertente vederlo, utilizzarlo nelle proprie cronache. Il materiale, ripeto, ce n'è tantissimo, ma non è focalizzato su questa edizione. Questo certo. mi manca questo come sì. posso utilizzare davvero questa tutta questa roba qui sull'impianto di quinta edizione. Questo, ah. questo manuale qua mi sembra proprio un ah, avete i pre... manuali che io e te abbiamo in casa di vecchie edizioni? Prendetevi anche questo ha una cifra alta. Lo confermo. Prendetevi anche questo e gongolatevi con me e pascetevi con me di elementi che dovrebbero essere sepolti nel tempo, senza darmi davvero uno strumento. Ecco. È molto stimolante ci... perché io eh, ho una visione invece di ammendamento opposta. Cioè, a me questo sembra un manuale molto introduttivo, basato su, forse ecco, mh, la, la cosa che mi, che mi interessa di più, forse... Io mi, ma, mi sono focalizzato forse troppo su certi dettagli. Però, per esempio, mi ha colpito molto eh, un paragrafo in cui si parlava del, fatto, del, del rapporto che Sabbath hanno con la libertà, no? che erano comunque dei pilastri del, del vecchio sabbat, cioè il fatto che la loro eh, volontà di potenza, insomma, la loro volontà di libertà individuale arriva al punto, al, al punto a travolgere qualsiasi altra cosa, compresi appunto gli scorpioni morali e quant'altro. Ci ho ritrovato eh, molto comunque di. Eh, di cose che ci hanno interrogato in questi anni, anche come società, da, dall'Isis all'alt-right, a tutti quei fenomeni che alla nostra società già di per sé molto polarizzata, eh, già di per sé abituata a scontrarsi, e avere anche uno sguardo molto cinico, giustamente cinico, almeno per quelli che eh, tendono a, a starci dietro, sulle dinamiche del potere, comunque li interrogava con qualcosa di radicalmente alto, radicalmente, se vuoi, violento, radicalmente spaventoso, cioè il fatto che eh, ci fossero delle cose che eh, venivano fuori da questi angoli dimenticati del mondo o della nostra stessa società, e eh, in un istante eh, spezzavano completamente la normalità e eh, ti facevano confrontare con delle paure primordiali a mio avviso il sabbat in questa edizione ce lo stanno presentando un po così si spazia appunto da, dall'isis ai fatti di capitol hill ma l'idea è quella è questa è questa di questo gruppo di, eh, di persone alienate che per risolvere i loro conflitti interiori in questo caso con con l'umanità ma eh, chiaramente metafora di altro, si votano a un estremismo uh, radicale e irreconciliabile con tutto il resto di, di quello che hanno attorno. E questo culto in cui entrano gli dà uh, un senso, una sicurezza, anche un sostentamento, uno scopo e uh, da questo punto di vista la minaccia che pongono i giocatori e anche la seduzione che pongono i giocatori è questa, la rottura del, della mediocrità, la rottura... Nel nostro studio c'è un gattino bellissimo che sta imperversando e potrebbe a un certo punto uccidermi facendo cadere i luci su di me. Eh, nel, nel caso sappiate che è stato lui, ma è molto molto bello. È, un, gang. è un Esatto, è un, un gangland della, della mamma nera che è venuto a terminarmi. E io ho cercato di convincere ad essere un ventrù, come dicono sempre i miei, i miei amici, ma evidentemente <ride> loro sono convinte che io lo sia e sono, via, e sono venuti per me. <ride> dicevo la seduzione è questa, quella che, di, di, la stessa seduzione che poi hanno provato tante classi anche intellettuali nell'Europa nell negli anni 30, no? Di uscire dalla, med dalla mediocrità borghese con questo uh, gesto vitalistico per cui si, si inizia facendo il salto nel cerchio di fuoco e poi invece si finisce a, uh, a compiere un genocidio in Bielorussia. Uh, penso che Ma il sabato ci venga presentato... Eh? Scusami, ma quella è la Camarilla. Mm, mm. Ah, la Camarilla, eh, ragazzi, la, vedo molto, la, camarilla la vedo molto fascistizzata in questa lezione, questo sì. Eh, anche tutto quanto eh, la, il, il sottotesto del fatto che Lucinda, la conciliatrice vento, diventa la a vita, c'è un grosso elemento di, di autoritarismo dentro la Camarilla. Però la Camarilla rimane un qualcosa che si incista dentro le società mortali. Qui è qualcosa invece un, ra un radicalmente altro ecco la, la cosa interessante che, che può essere interessante se la si vuole esplorare e se la sa esplorare bene perché ammetto che non sia un tema facile che vedo il sabato in questa edizione è questa, cioè un altro, difficilmente il classico altro dell'antropologia con la grossa in questo caso proprio difficilmente conciliabile con noi ma che in qualche modo nella sua eh, totale alterità ci, ci strizza l'occhio e eh, ci può anche tentare insomma quindi una, una grossa riflessione ludica sulla, sulla radicalizzazione, sul radicalismo politico. No, no, no, no, calma un attimo, calma un attimo. Posso essere d'accordo con te sulla, sulla visione? Cioè, posso essere con te? No. Posso vedere quello che vedi tu? Ok. E posso essere d'accordo che nelle vecchie edizioni questa roba fosse quello? La Camarilla non era la Camarilla che abbiamo oggi, manuale base c'è scritto a chiare lettere eh? la, Chiaro, cam sì, la, camarilla, sì. la camarilla è la chiesa la camarilla è lo stato la camarilla è la mafia la camarilla è la malavita organizzata volendo sì. quindi non è proprio non sono i buoni per dire, in termini cyberpunk e the man sostanzialmente sì sostanzialmente sì Decidere che esiste una linea di demarcazione e che definire tutto quello che noi occidentali non abbiamo inserito nella nostra società, come altro, secondo me, uno uccide la contemporaneità. Questa roba qua poteva andare bene negli anni 90, dove eravamo un po' tutti ciechi a noi stessi e al resto del mondo. Oggi, nel 2021, definire... Come dire, Io non pa non parlerei del, del, di ciò che non fa parte dello, del nostro mondo occidentale, parlerei di ciò che noi abbiamo rimosso dal nostro mondo occidentale, anche perché il conflitto, per esempio, un, adesso stiamo andando un po' nella filosofia politica, eh, però il conflitto, per esempio, è un grande rimosso nella nostra società. Qui il sabato lo porta proprio all'estremo il conflitto. Cioè nessuno avrebbe mai immaginato, avrebbe mai pensato credibile che la Casa Bianchi, che il, il Congresso venisse assalito. Ecco, il sabbat è quella cosa, la cosa impensabile che ti... No, che quella ti roba succede. lì sono gli anarchici. Allora, calma mm. un attimo, calma un attimo. Eh, questo è il problema. In questa edizione quella roba lì sono gli anarchici, non il sabbat. E il sabbat che vi stanno presentando, leggetevi il manuale un attimino con attenzione perché adesso abbiamo fatto un unboxing veloce, quella roba lì non è quello che viene presentato. Quello che viene presentato sono la gente che spara nelle favelas di Buenos Aires scusatemi, sì, sì, sì. Eh, San Paolo, no, confondo, confondo i paesi e vado a, a creare incidenti diplomatici, salutiamo gli amici, <ride> salutiamo gli amici di Buenos Aires. <ride> salutiamo Graziano, questo ci riesco il... a Esatto, no, questo è il problema, cioè quella roba lì, è quella roba lì, vogliono andare a giocare quella roba lì e ammesso in un concesso che possa essere un tema interessante di discussione, ripeto, lo vedo, eh, non ti sto dicendo che non ci sia, lo vedo, non mi sta in realtà sono da... que quello che tu hai appena detto mi, mi mette molto d'accordo. Perché ci sta che chi vuole giocare queste cose voglia giocare chi spara nelle favelas perché è un po' lo stile di gioco a cui siamo stati abituati quando pensiamo al sabato. Cioè quelli che sparano, sparano, sparano. Credo eh beh, però che appunto Achilly, sono... nel suo intento veloce, stia dicendo sì, voi lo giocavate così, però guardate che il vostro master è usarlo così". E non c'è scritto. Primo, secondo me non c'è scritto. E due, non ci sono gli strumenti ludici. Cioè, in tutto quello che hai detto, che trovo giustissimo, per carità, non voglio fare il politicante, lo trovo giusto perché quel modo di vedere il sabbat sono stati gli ultimi vent'anni del sabbat. E questo manuale non c'è uno spaccato che vada in una direzione differente. Questa roba qui, che io vedo presentata di fronte a me, è cioè apostati di una, di una chiesa crudele, è il titolo di uno dei capitoli, sì. quindi stai andando letteralmente a prendere un immaginario collettivo di un certo tipo, lo stai buttando all'interno del tavolo senza dare né a me narratore né a me giocatore uno strumento narrativo per potermici interfacciare. semplicemente stai mettendo un elemento molto forte, quali sono gli strumenti meccanici? Se vogliamo parlare meccanici. di ludus... Eh? Non ci sono molti nuovi strumenti meccanici. è dato per scontato oh. che bastano quelli del manuale base, probabilmente. Che non ci sono. Perché il manuale base pensava ma Camarilla contro anarchici. Tant'è che il trittico è quello lì. Il sabbat nasce dopo... Ed era il problema che è sempre stato. Ma questo, sempre è voluto, ma questo è voluto perché lui, non ci vuole far giocare. <ride> Comunque, dai, adesso ci stiamo. Forse e come no? Ce li facciamo? Fa no, no cioè, lui dice che non dobbiamo no, giocare. No, no, dobbiamo solo narrarli. Che è a giocare? Questo vuol dire che tu stai dando al narratore uno strumento da mettere sul tavolo per dire: fai una roba, fai una roba oscena, letteralmente. Nel senso che non dovrebbe essere messa su una scena teatrale, in questo senso. E non dà nessuno strumento ai giocatori del tutto del tutto eh, perché parla di antidiluviani che sì, nel base sì. non ci sono parla di genna che nel base non c'è parla, pa parla dei patti e non li mette in parallelo con l'umanità quindi io giocatore vedo, vedo una roba fighissima come possono essere i patti sì, ovviamente... questo, è, questo è un grosso buco, il fatto che non ci siano regole per i sentieri o per come eh, utilizzarli, ragazzi. secondo me è un grosso buco, sono d'accordo. No, no, no, no, basta un parallelismo meccanico. Qua come come si Anche se si faccio, faccio una domanda è molto risolvibile in quinta edizione, eh, perché l'umanità della no. quinta edizione eh, no. è cambiata concettualmente rispetto al passato. Certo. Cioè, io potrei tranquillamente prendere i tre precetti di un sentiero. E usarli o come precetti alla cronaca, se voglio fare una campagna proprio sabbat centrica, in cui i giocatori giocano il sabbat, oppure se qualcuno li volesse usare eh, tenendo precetti alla cronaca normali, quello essere quello classico umanità, allora per esempio potrebbero diventare le convinzioni del personaggio, magari anziché chiaramente, dato che chiaramente sappiamo che insomma il sabbat per i mortai c'è un rapporto Ma tu stai... positivo, potrebbe usare le convinzioni applicandole al finembre il branco, le persone con cui hanno un vinculum. Il fatto secondo me è che ci siano proprio. Tre punti etici anziché i classici dieci, da questo punto di vista è molto trato su questo, così come è stato anche in, in caldo The Blood Goals. Sì, sì. tutto rappresentato con, con, con tre convinzioni, quindi con tre modi di cui, con cui il tuo personaggio poteva usare eh, i precetti del sentiero come le sue personali convinzioni da portare in gioco. Perfetto. E allora abbiamo, due abbiamo tre problemi. Uno, giocare significa tutti. Anche il narratore deve giocare, non è un, non è un Deus Ex Machina. Quindi, io intendo giocare tutti. Cioè. non per forza il personaggio due le convinzioni funzionano su un sistema di umanità questi personaggi non hanno l'umanità, quindi una volta che tu rompi e soprattutto i PNG non hanno il sistema di umanità cioè. non è rilevante questo vuol dire che tu mi crei le convinzioni per dei PNG che poi si ignoreranno meccanicamente che seguono o non seguono questo dettaglio tre, una delle cose fondamentali dell'umanità è la percezione del vivere comune la relazione con sì. l'umano la relazione col mondo circostante come si comporta un sabbatita? Man, un, sabbat, un sabbat mangia puzza di cadavere sembra morto perché nelle dieci esposizioni, nei dieci livelli di umanità tu ha pulsioni sessuali prova a togliere le pulsioni sessuali a un Qatari e vedi come funziona certo. e, e le ha perse perché se segue l'andamento di come si costruisce, di come nasce si, e, e segue un percorso un, sabba, un sabbat, al quarto livello di umanità, perde, al quinto livello di umanità perde completa interesse nei confronti di qualunque cosa sia il piacere umano. Poi vai a leggere il, il, il Path of Katari e devi inseguire il piacere. Il mio cervello si scioglie meccanicamente. Era, era grosso modo così, anche già nelle lezioni precedenti: il sentiero sovrascriveva il tuo punto di vista, anzi, era proprio un modo per bypassare il fatto che la destra stava completamente prendendo controllo di te. Ho capito. Oh, c'è un altro gatto Ma bellissimo che cerca di uccidere il vostro conduttore. Eh, sono allora questo. sono Rapnos, <ride> se sono più di uno è Rapnos. Se sono più di uno, sono Rapnos. <ride> Adesso fileranno un chemistry e tutto diventerà fantastico. No, questi sono, questi sono i limiti che io vedo in questa edizione, cioè in questa, in questa produzione. C'è bellissimo un sacco di roba, un sacco di, di, di, come dire, di, materiale sul quale perderci le notti e le diotrie, che è tutto l'utilizzo delle discipline, eh, tutta una serie di chicche che se uno le vuole andare a vedere. La realtà dei fatti è che penso ma è un po' la sensazione che ho in generale sulla produttività è che ci sia una perdita di visione dell'organico. Cioè... Questo è un rischio, questo è un rischio. Sì, sto Sicuramente vedendo... questo è un manuale che farà discutere, come noi abbiamo discusso in questa oretta e mezza, penso che anche voi avrete, di... avrete qualcosa da dirci. Infatti vedo che c'è qualche domanda, Ser, passaci la domanda. Veramente c'è una richiesta di un consiglio. Una richiesta di un consiglio, diteci. Eh, chiedono ad Alex come proveresti a mettere questo sabato sul tavolo? Mettendo di, tu, di tuo pugno degli strumenti che ritieni adatti al netto di quelli a disposizione. Allora, se ho capito la domanda, metto sempre in dubbio di non aver compreso la domanda: creare degli strumenti in tal senso significherebbe fare comunque regole casalinghe, così utilizziamo i termini inglesi. Cose sulle quali, cosa sulla quale ho sempre un po' ansia a fare, perché ho paura di andare a toccare l'impianto in generale. Se dovessi ragionare in questo senso, comunque farei un lavoro, comunque farei un lavoro, di, eh, fare un lavoro sui personaggi al tavolo. Quindi gli strumenti, gli strumenti di comprensione al tavolo dovrebbero essere legati al, ai giocatori, alla mappa relazionale, non sono parole a caso, adesso scendo nel dettaglio, alla mappa relazionale, alle convinzioni e ai precetti di cronaca. Perché l'unico modo, secondo me, per rendere chiaro quello che stanno cercando di tirar fuori Achilli perché poi io penso che Achilli l'idea in testa ce l'abbia chiara semplicemente ha un impianto che non gli permette di fare quello che vorrebbe perché questa edizione è nata a modo suo e mo cercare di conciliare le due cose sarà soltanto colpi di martello buttarla dentro sta roba il colpo di martello è creare una coterie funzionale che abbia però dei precetti di cronaca diametralmente opposti a quelli di un Peck Sabbath, E quindi mettere letteralmente le due figure in contrasto l'uno all'altro. Entrambi con lo stesso obiettivo, chi arriva prima è più bravo. Questo è il punto. E quindi far vivere quel senso di libertà, la perdita di freni, eccetera, eccetera, quello che abbiamo detto finora, cioè quello che rende il sabbat forte metterlo in gioco in contrasto di ok, non è uno strumento che il sabbat approva, l'ho appena capito dal gatto chiedo il branco il sabbat ha eletto un nuovo ductus eh. il branco ha detto no il branco ha detto no no, battuta a parte, questo è quello che farei mettere mano all'interno della struttura proprio meccanica del gioco per cercare di rendere tutto questo, diciamo, compatibile, secondo me è molto complesso. Quindi letteralmente giocherei, giocherei, giocherei una death race incrociata, dove le casualties da una parte non verranno contate e invece dall'altro diventa la parte interessante della, della sessione. Mi permetto di dire la mia, in tal senso. E do due suggerimenti diversi. Il primo, se qualcuno voglia, vuole, vuole provare a utilizzare le regole per presentare questo manuale come, come base per creare un personaggio, eh, anche se, appunto, ci hanno detto di non farlo, ma nessuno manderà la polizia al gioco a casa nostra, eh, come dicevo, penso si possano utilizzare i, mh, mh, le convinzioni. Le, i tre punti etici di ogni singolo path per, per sostituire i precetti di cronaca se la vostra cronaca è magari è monosentiero oppure è veramente molto molto eh, sabbath centrica perché questo poi permetterebbe magari anche di selezionare delle convinzioni eh, individuali per dare maggiori sfaccettatura al personaggio in questo modo potete eh, esplorare anche un po' di più il, il Lì, i vari aspetti, insomma, del vostro personaggio. Eh, se voleste invece magari introdurre un sentiero eh, anche come esperienza traumatica, perché poi ci viene descritto come esperienza traumatica, insomma, quello di entrare a far parte di un sentiero, eh, appunto i, eh, le convinzioni. I, i tre, i tre punti edici potrebbero andare a sovrascrivere le vostre convinzioni, eh, e eh, ovviamente non parliamo di punti di riferimento: di touchstones mortali, però magari potrebbero esserci delle, dei punti di riferimento presi appunto al vostro branco. O, eh, come veniva fatto anche nella seconda edizione di Repe, magari dei luoghi o degli oggetti particolarmente iconici. Eh, ci viene anche segnalato chiaramente che il seguace di un, di un sentiero non subisce, non subisce macchie, non subisce stains per, per fare gli alleri piuttosto che per utilizzare certi poteri, quali possono essere quelli di oblio o calderone di sangue che faremo normalmente prendere, prendere, prendere macchie. Comunque, ecco, diciamo che sicuramente è materiale eh, per creare una cronaca. Uh, anche soltanto i sabbat con un po' di lavoro specialmente ai giocatori magari un po' più però questo è il nostro giudizio insomma un po' più schillati, sicuramente materiale ce n'è parlando di come il sabbat puntare le vostre storie eh, la mia opinione è che possa portare appunto queste, questi elementi Pecchi potremmo dire, questi elementi che però non mi piacciono, insomma, la, la, la nostra prima campagna di V5, che è stata proprio un tentativo proprio di vedere fino a che punto potevamo andare contro il sistema, era una campagna di ancille che davano la caccia a Motosolai in e mezzinisce, quindi, ecco, il sabato è stato per, fare questo tipo, per portare in gioco questo tipo di storie qua, il sabato, che sta andando a caccia di una reliquia del libro di Nod, il sabbat che sta andando a caccia di un matutolenne sepolto sotto la città il sabbat che vuole distruggere la vostra società destabilizzarla all'interno e quant'altro il sabbat è un elemento che può destabilizzare le cose note le, il mondo quotidiano dei personaggi eh, Achilli ci consiglia anche di utilizzarlo con parsimonia per tentare i giocatori per mostrargli quale potrebbe essere la via per avere tanto potere facilmente in fretta e poi bruciarsi altrettanto in fretta perché eh, appunto quella del sabato è una trappola è un barattolo di miele che poi quando la mosca entra viene richiusa, la mosca la lascia affogare, entri per avere libertà individuale assoluta e, eh, potere, e potere illimitato per citare il cancelliere Palpatine e poi eh, vieni indottrinato e trasformato in una delle pedine della, della guerra di questi, di questi di questa mano nera contro, contro, tutto, contro tutto e tutti fondamentalmente e, ragazzi io vi ringrazio siamo arrivati a cottura credo ringrazio anche alex per questa discussione molto animata e interessante che abbiamo avuto come vedete questo manuale che ha fatto discutere noi penso fa discutere in generale nel mondo, nel mondo dei mondi vampiri il mio consiglio è di eh, tenerlo d'occhio perché tra poco arriverà anche da noi in italiano ringrazio alex per la sua mh, Pazienza quando abbiamo fatto il lungo unboxing e anche per questi spunti molto interessanti di riflessione che ci ha dato. Ringrazio tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Vampire Telling. Sapete che il nostro... Ah, scusate, annunci, un paio di annunci al volo, perché oggi è giornata in cui la Waterfall ci ha scaricato addosso roba grossa. Eh, primo annuncio eh, era chiaramente questo Init Games, cioè l'arrivo del sabato in italiano, il secondo annuncio, un po' più giocoso, è che si è aperto il Vamptover Quindi eh, la Bike ha pubblicato una serie di spunti per coloro che amano le challenge sui social. Insomma, per eh, raccontare il mondo dei vampiri ogni giorno uno spunto diverso. Potete partecipare taggandoli con TikTok, con disegni, con testi, con foto, con cosplay, con tutto quello che vi viene in mente. Terzo annuncio: c'è cioè un nuovo trailer per eh, Swansong, eh, uno dei videogiochi della, della, della continuità dei vampiri. Eh, un nuovo trailer che eh, andate, andate a vedere, interessante, ci dà qualche spaccato in più su uno di questi giochi che eh, la Paradox sta per portarci. E l'ultimo annuncio: Rullino. Tambure è il più grosso perché dal 15 ottobre la Storyteller's Vault, abbiamo parlato molte volte, ricordate che la Storyteller's Vault è il, uh, il grande negozio in cui tutti gli appassionati di vampiri possono uh, scrivere e vendere i loro manuali, le loro regole e le loro ambientazioni fan-made, dal 15 ottobre anche la quinta edizione di Vampiri Uh, potrà essere uh, oggetto dei vostri materiali fan-made venduti attraverso la Storyteller's Vault. Cosa significa questo? Potrete proporre nuove regole, nuove ambientazioni, nuovi personaggi, nuove situazioni, eccetera, eccetera, eccetera, con la parte regolistica e di ambientazione della quinta edizione. Quindi, mh, ho già visto tanti prodotti sulla Storyteller's Vault di ottima qualità, uh, di livello veramente autoriale, e molte anche di italiani, abbiamo avuto già due ospiti italiani che hanno scritto solo Stendere svolta nelle scorse puntate, mi aspetto eh, insomma, cari amici della Family che vi eh, sbizzarrirete anche con questa nuova opportunità. Vi ringrazio di nuovo, vi do appuntamento alla prossima puntata di Van Bartelling che come vi stavo dicendo probabilmente questa non dovete aspettare un mese per vederla ma qualcosa di meno. Stiamo lavorando su una puntata dedicata alla seconda inquisizione e con un po' di fortuna ve la proporremo entro la fine di ottobre. Per cui eh, vi ringrazio di nuovo, vi do appuntamento con, uh, Telling, con le prossime puntate eh, di Van Bartelling e con le prossime appuntamenti del Palinsesto dell'Associazione Local di su Twitch che vi porterà nella prossima settimana. Saluto di nuovo Alex e vi... Ringrazio. Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Ciao, grazie mille.